ciao benvenuto in questo nuovo video oggi andiamo a parlare di questo bellissimo combo eh, della gr il cube 500 eh, un grande ringraziamento va a daniele morasso che me l'ha prestato e ho avuto occasione di farci delle prove live e anche in studio adesso andremo ad ascoltare dei test audio che ho fatto chiaramente è sempre difficile fare un un video su YouTube in cui si parla di un amplificatore, quindi bisognerebbe eh, comunque microfonarlo, o comunque è, è difficile. Eh, io ho preso l'uscita, eh, chiaramente in post dalla, dalla DI dell'amplificatore e ho voluto provarlo con diversi bassi, quattro bassi diversi, un precision, un jazz, un Sadoschi attivo. E, un, e questo violin bass degli anni 60 con uh, passivo con le corde lisce. Ho fatto lo stesso, lo stesso giro, così potrai apprezzarne le diverse sfumature anche perché eh, appunto gr è uno di quei marchi eh, pure sound che vogliono rispettare il diverso suono di ogni basso quindi non colorarlo eh, ma cercare di tirare fuori quello che ha il basso eh, come, come sfumature e nel, dopo negli audio eh, spero che riuscirai a sentirle queste sfumature eh, ho fatto per ogni basso due, mh, due groove cioè lo stesso groove ma per prima con l'equalizzazione un po' come piaceva a me, la vedrai sopra eh, e il secondo invece con eh, questa impostazione molto bella che, che mette il più ramp che va a togliere tutta la sezione equalizzazione e quindi appunto <ride> avendo il suono del basso pulito tramite la testata della, della GR andiamo a vederci questo video e noi ci vediamo dopo per qualche considerazione eccoci allora ti sono piaciuti scrivimi qua sotto nei commenti eh, quale suono ti è piaciuto di più eh, se, se pensi che siano usciti bene se si sente la differenza tra un basso e l'altro chiaramente eh, consiglio l'ascolto in cuffia per, per sentire appunto le, le, le, le sfumature allora devo dire che come parliamo prima quindi eh, riguarda questi suoni come esperienza in, eh, in studio Uh, devo dire che comunque si comporta bene È un amplificatore che ha il giusto prezzo E uh, ha la giusta qualità Perché è veramente, è veramente bello in studio se devo dire una cosa che non mi è piaciuta ad esempio eh, io ho anche la testata la vecchia GR1 dove c'era la possibilità di disattivare la ventola devo dire che in situazione live va benissimo eh, in studio se la tieni accesa tutto il giorno c'è questo ronzio e la trovo molto alta comunque come, come suono quindi potrebbe dar fastidio ad alcuni però chiaramente se, se serve con tutta questa potenza che eroga la, la, la cassa, evidentemente serve che stia sempre accesa, eh, oppure sono io che non ho trovato il, il tastino. Eh, per il resto eh, devo dire che per me ci sono troppi pomelli, nel senso che eh, ha veramente qualunque possibile Equalizzazione: infatti abbiamo per i bassi, medio bassi, medio alti: eh, abbiamo sì, ci sono 4 pomelli e poi. Uh, per ta i tagli di frequenze abbiamo ancora selezionabili A, B, C, D e F che va a prendere altri vari tagli di, di frequenze quindi si può veramente andare nel dettaglio e andare a tirare fuori uh, quello che uno vuole eh, per ricoprire le esigenze di tutti io questo lo capisco personalmente io preferisco un uh, pochi pomelli anzi meno ce ne sono e, e meglio è perché lo preferisco così uh, quindi per assurdo poi ha due ancora um, tastini per i bright quindi che enfatizza gli acuti e, e uno invece sui, sui bassi adesso non ricordo come si chiama il dip uh, per assurdo preferisco attaccare quelli e lasciar fare <ride> mi fido <ride> e, m, mi, Cioè, sono più immediati quindi per una uh, un uso live secondo me se c'è meno roba da toccare e quindi cambiare meglio è, però posso capire eh, appunto che ce ne sia l'esigenza. Alcuni bassisti ne sentono ne l'esigenza. Per il resto, quindi ho apprezzato tantissimo e apprezzo tantissimo la sezione Pure che va a, a togliermi tutta questa sezione delle equalizzazioni e va, va a restituirmi soltanto il suono testata basso testata. Eh, per il resto. Uh, invece passiamo alle, mh, alle mie considerazioni sul live, sul live mi sono trovato molto bene ci ho fatto una serata uh, di hard rock quindi dove avevo bisogno di volume e qua veniamo a, ai suoi grandissimi pregi cioè il volume l'ho definita un'arma impropria perché veramente sono 500 watt ma mh, non, non si riesce a tirare su più di tanto perché è veramente potentissima e il suono che ne esce è molto bello e quindi eh, tanta roba veramente se, se sei un bassista che ha problemi a farsi sentire con questa non avrai mai problemi ti chiederanno sicuramente di abbassare eh, e poi il secondo grandissimo pregio che è appunto fatto grazie a questo nuovo materiale con cui è fatto quindi pesa meno di 10 kg questa testata 500 watt eh, con il cono da 12 meno di 10 kg sì, anche un bambino un bimbo può eh, alzarla e portarla in giro quindi questo qua un grande grande pregio infatti anche le, le altre testate le altre, gli altri combo Uh, sono secondo me molto interessanti non li ho ancora provati ma sono molto interessanti bene questo è, è tutto quello che posso farti sentire in un video così alla veloce Diciamo, ringrazio ancora Daniele che mi ha prestato uh, questo amplificatore e noi ci vediamo poi al prossimo video grazie, ciao a presto